Con Lepardo vicino al santuario di Galloro di Aliccia tra Appia Nuova e Appia Antica, quindi memorie storiche che già sono state eh, ricordate questa sera. Quindi noi andiamo indietro nel tempo per rilanciare una visione nuova, per essere nel territorio in modo innovativo. Abbiamo salvato da, da un'effettiva possibile speculazione edilizia perché era stato diviso in due lotte sono 28 ettari e qualcosa e quindi adesso noi siamo entrati nella fase di realizzazione, di valorizzazione di questa bellissima collina inserita nel parco dei castelli e che noi vorremmo trasformare in un parco naturale pubblico multifunzionale naturale significa manterrebbe la sua visione la sua caratteristica paesaggistica e naturale di bosco, di castagne fineta storica eccetera però la nostra idea è quella di farlo diventare anche un'attività, una realtà attiva, una realtà positiva. Per i castelli, immaginate avere un parco naturale pubblico multifunzionale, cioè con un orto botanico. Noi la parte centrale qui è la parte più sommitale, perché è dolce, qui questo è il casino di caccia, degli antichi, della famiglia antica di, di, degli Jacobini, costruita a metà dell'Ottocento, eh, è stata in piedi a metà del Novecento in plosa, adesso hanno battute, eccetera, comunque noi vorremmo realizzare quindi questo parco con molte funzioni, significa scoprire quelle che sono le anime stratificate, quindi l'aspetto naturalistico con un orto botanico che potrebbe essere anche un laboratorio di attività per le scuole, immaginate la posizione di Collepardo quindi ai confini tra Riccia e Genzano eccetera, quindi si presta molto bene e altre attività quali l'ipoterapia, la riscoperta dell'area archeologica di, che sta alla base e quindi voglio dire, queste funzioni che potrebbero essere una ricchezza per i castelli romani quindi noi chiediamo aiuto e collaborazione in questo senso grazie